Benvenuti a questo incontro. Eh, questo è il quarto incontro della serie su affrontare i tempi difficili con eh, cura, creatività e coraggio. Abbiamo appena concluso la prima stagione della serie, diciamo che era sulla creatività e sulla cura. Abbiamo parlato prima della cura come... Eh, attenzione alla pratica, curare la propria la pratica di, di meditazione. Poi abbiamo parlato della cura, eh, come prendersi cura di se stessi, poi di prendersi cura degli altri con la meditazione di metta, e, e oggi cominciamo con la, la creatività che affronteremo in tre aspetti completamente diversi tra loro. Il primo, quello di oggi, è... Eh, Diciamo, la, quella creatività nella pratica che ci viene dallo Zen, e, ed è un aspetto molto importante, molto, storicamente molto fondato e tutt'oggi molto diffuso e, e apprezzato eh, in tutto il mondo, in tutte le generazioni. La, lo Zen è una forma di buddismo molto particolare, diversa dagli altri, dalle altre che deve la sua particolarità al fatto che è nata come, come corrente eh, in Cina, mentre il buddismo è una cosa tipicamente indiana. Eh, indiana, poi con tanti risvolti in, tutto, eh, in tutta l'Asia, eh, in particolare, particolare nell'estremo Oriente. Ricordo che quando qui parliamo di buddismo e di Buddha, nessuno di noi vuole essere buddista, perché questo Buddha era un personaggio vissuto eh, Gotama, vissuto 2500 anni fa, che si proponeva più che come eh, guru, che come maestro, che come semidio, cosa per la quale è stato anche venerato per millenni, si proponeva semplicemente come medico di tutti, eh, con l'obiettivo di curare i motivi che ci fanno soffrire e di farci soffrire di meno. Questo vuole fare Buddha e questo vogliamo continuare a fare noi quando pratichiamo, non soltanto per noi stessi, ma per tutti. Questa diciamo, è la nostra base eh, filosofica che abbastanza qui tutti condividiamo. E io Scusate, nel frattempo sto facendo entrare altre persone, quindi non mi vedete completamente focalizzato, ma sono concentrato. E la... Lo Zen è quindi, in questo ambito, una delle forme che ci è stata tramandata dal passato, è un po' più giovane rispetto al buddismo, diciamo, è arrivato grossomodo 13 secoli dopo l'arrivo del Buddha in Cina, dove ha trovato una cultura, quando appunto... Si sono diffuse queste pratiche queste, attraverso i monaci, attraverso i predicatori, ehm, attraverso i bhikkhu, come venivano chiamati i seguaci eh, del Buddha. Si sono diffuse queste, questi insegnamenti in tutta l'Asia, sono arrivati a insediarsi in una eh, civiltà che era molto ben strutturata e quindi non è che fosse facile andare lì a dirgli come devono fare le cose a, in qualche modo a colonizzare. Eh, il buddismo è cresciuto ed è fiorito in Cina come qualcosa di nuovo, fortemente ibridato con le tradizioni ben consolidate lì che erano eh, il confucianesimo e il taoismo. Ora, vorrei anche dire che eh, in questi incontri io parlo parecchio, eh, la proporzione tra eh, teoria e pratica può sembrare... E forse è sproporzionata, ma eh, e soprattutto tra parole e silenzio, però è anche vero che questi sono incontri di un'ora nel quale affrontiamo certi aspetti, approfondiamo certi aspetti, poi il tempo per il silenzio, per la pratica eh, che ognuno ha a disposizione è enormemente superiore. Come al solito mi, mi avverrò eh, della guida di un maestro, eh, cosa che faccio in ogni incontro, il primo... Eh, ci siamo a eh, di Cnatan, poi di Sharon Salzberg, due maestri tra loro eh, molto diversi, ma ugualmente apprezzati un po' da tutti noi. Oggi ne incontreremo un terzo ancora più diverso, che è Alan Watts, e che sarà, non sarà da solo, sarà in compagnia, in compagnia di un altro importantissimo esponente dello Zen, che è Shurio Suzuki, detto Suzuki Roche. Non mi dilungo su questi due personaggi, su, però vi consiglio di andare a vedere su Zen City la pagina dedicata ad Alan Watts, perché la sua biografia è interessantissima. Lui e Suzuki Roshi, quest'altro personaggio, eh, diciamo, hanno fatto le cose più importanti, per noi almeno, soprattutto negli anni 60, in California, quando si sono trovati più o meno contemporaneamente nello stesso posto, e, e hanno dato, hanno impresso una direzione alla diffusione del buddismo in occidente abbastanza particolare, dovuta a quelle circostanze locali. E Ara Watts è in particolare un personaggio eh, interessante e molto diverso dagli altri maestri che abbiamo conosciuto, perché non era un... Un monaco, no? una persona preoccupata tanto della, della pratica, della comunità, era più un, un intellettuale, no? ma molto stimolante. E, alla Watts, peraltro, ha, siccome è diventato famoso anche lavorando in una radio, facendo una trasmissione radio, eh, ci sono moltissime sue registrazioni audio che sono state poi ripescate e rilavorate molto da tanta gente in rete per farci degli audio di video, delle app, di tutto. Insomma, è una persona che in qualche modo ha rivissuto una seconda vita online, pur essendo morto molto prima che, che comparisse internet. E, e, prendo qualche spunto da questo libro, che, che è La via dello Zen, un libro stupendo, che consiglio a tutti, perché è un libro che spiega lo zen dal punto di vista storico e filosofico. Qui ci sono molte persone che sono, diciamo, frequentatori o ex frequentatori di gruppi di Thich Nhat Hanh, che è stato un grande maestro zen, che è un grande maestro zen, ma lo Zen Zikadan, che per me rimane il più grande maestro moderno eh, di buddismo eh, lo Zen di Tiknadan è uno Zen molto riformato, molto rivisto, eh, rivisto giustamente in una direzione stupenda. Eh, se vogliamo sapere un po' cos'è lo Zen classico, eh, questa qua è sicuramente una fonte molto, molto adatta, che spiega anche tutte cose tipo il giardino Zen, la cerimonia del tè, eh, l'arco, la tutte queste cose più tipiche dello Zen anche giapponese che tramite Tikratan ovviamente non, non si conoscono. E, e lui dice a proposito di, questa, di questo contesto culturale cinese, ehm, la Cina assimilò il buddismo come ha assorbito tante altre influenze esterne, non solo filosofie e idee, ma anche popolazioni e invasori stranieri. Indubbiamente ciò è in parte dovuto alla straordinaria stabilità e maturità che il cinese ha, der ha derivato dal confucianesimo. Ragionevole, non fanatico, umanistico, il confucianesimo è uno dei più validi esempi di convenzione sociale che il mondo abbia conosciuto. Accoppiato all'atteggiamento di abbandono del taoismo, di cui ha già parlato nel libro, il confucianesimo nutrì un tipo di mentalità maturo e piuttosto agile che, a assimilare il buddismo, contribuì molto a renderlo più pratico. Vale a dire... Fece del, del buddismo una possibile pratica di vita per esseri umani, per gente con famiglia, dedica a un lavoro quotidiano e con normali istinti e passioni. E quindi vedete, il, il confucianesimo dà una, un contributo fondamentale di cui noi oggi soffriamo. E su questo vorrei aprire una parentesi, che eh, quando noi sviluppiamo dei pensieri, abbiamo delle idee, ci viene in mente qualcosa... Siamo convinti che sia una cosa nostra, io penso questa cosa. In realtà il pensiero è una cosa che è individuale ma anche collettiva, cioè il nostro modo di pensare deriva senz'altro dalla mentalità dell'epoca dell e dei gruppi ai quali apparteniamo, la quale è stata elaborata anche nel corso di millenni. Quindi, queste cose che sono state fatte eh, allora, secoli prima dell'arrivo dell di Gesù Cristo in Cina. Queste elaborazioni, questi modi di fare sono eh, qualcosa che noi praticanti di queste cose, della meditazione, eh, in qualche modo utilizziamo ancora oggi e sono entrate a far parte del, modo, del nostro modo di pensare pur essendo state in qualche modo elaborate sempre collettivamente migliaia di anni fa. Quindi, quindi questo è molto interessante. Una, una, una cosa che a cui qui questo brano Watts accenna è quel carattere spontaneo che viene dal taoismo, perché dal taoismo invece il, il, lo Zen ha anche preso quella, un carattere di spontaneità che è proprio la sua, il suo sapore più tipico che lo distingue da tutti gli altri resti di buddhismi che invece sono più fondati su pratiche, su metodologie, su cose di fare con, in un certo modo per poter magari raggiungere qualche cosa. Il, lo Zen è molto più è un po' più fricchettone per certi aspetti e infatti è, ha avuto molto seguito in quella California degli hippies anni 60 perché è proprio è più fondato su una intuizione spontanea che si ha e anche improvvisa che si può avere in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza della vita, qualsiasi cosa si, si fa. Ed è per questo che io l'ho incluso tra le, i fattori diciamo di non dico di guarigione, ma quantomeno di protezione in tempi difficili, perché se noi pratichiamo in ogni circostanza della vita, qualsiasi cosa facciamo, sia che ci laviamo i denti, sia che facciamo il letto, sia che laviamo i piatti, allora veramente stare in pace con se stessi è possibile in qualsiasi circostanza. Abbiamo sempre questo rifugio dall'isola di noi stessi a disposizione. Grazie allo Zen. E anche praticare eh, eh, la creatività, e ne parleremo e vedremo anche concretamente, che deriva dalla possibilità di, di avere queste pratiche, non è riservata alle persone creative. Non c'è bisogno di essere persone creative per praticare lo zen. Perché se uno sa che può praticare in qualsiasi circostanza, per esempio nel momento in cui mi stavo muovendo da casa verso la fermata dell'autobus, cammino consapevolmente, Mentre sto a fare la fila al mercato, la faccio in un certo modo, eccetera, eccetera, lo so già andare prima, non c'è bisogno che per, fare, per applicare la pratica nelle varie occasioni della vita io sia una persona creativa che si inventa delle cose. Quindi è veramente un grande tesoro alla, alla portata di tutti. E, prima di, di un esercizio che vi sto per proporre, vi leggo un altro pezzetto di questo libro. E, che parla di una, un aspetto molto interessante, che è l'importanza che è il respiro, la pratica della respirazione consapevole, che era qualcosa che il Buddha ha insegnato comunque, ma nel, nel, che nello Zen è particolarmente messo in risalto. E adesso anche vediamo per quale motivo. Esatto, alla Watts nel suo libro La via dello Zen dice: Siccome lo Zen non implica un dualismo ultimo tra il controllore e il controllato, il dualismo, non ne parliamo oggi, ma è un tema centralissimo. Nello Zen, tra la mente e il corpo lo spirituale e il materiale, esiste sempre nelle sue tecniche un aspetto fisiologico. Se esso praticato mediante lo Zazen, cioè la meditazione seduta, il chanoyu o il kendo, si attribuisce sempre grande importanza al modo di respirare. Il respiro non è solo uno dei due ritmi fondamentali del corpo, Assieme al battito cardiaco, ovviamente, E anche il processo nel quale controllo e spo... ecco, attenzione al punto fondamentale: anche il processo eh, nel quale controllo e spontaneità, azione volontaria e azione involontaria trovano la loro identità più palese. Molto tempo prima delle origini della scuola Zen, sia lo yoga indiano sia il taoismo cinese praticavano la sorveglianza del respiro col proposito non di forzarlo, ma di lasciarlo divenire lento e silenzioso nei limiti del possibile. Fisiologicamente e psicologicamente il rapporto tra respiro e intuizione non è ancora del tutto chiaro. Una parentesi, vedete anche chi, molti di noi qui sono abituati allo yoga. In questo, diciamo, il, nello yoga ci sono molte tecniche di respirazione, anzi per secoli e secoli lo yoga è stato solo eh, contro, que, quella quell'attività, più che le asana. Qui nello zen è molto diverso. Ma se noi consideriamo l'uomo come processo, piuttosto che come entità, come ritmo, piuttosto che come struttura, è ovvio che respirare è qualcosa che l'uomo fa e in tal modo è costantemente. Perciò afferrare l'aria con i polmoni procede di pari passo con l'afferrarsi alla vita. Adesso su questo qua io vi proporrei un esercizio eh, pratico che è proprio una, è una forma molto classica di meditazione di meditazione zen, la quale dava grande, grande importanza proprio all'espirazione. All ehm, nel respiro, sappiamo tutti, ci sono due fasi, ispirazione ed espirazione, no? che apparentemente si potrebbero equivalere perché sono entrambe necessarie per la respirazione, ma hanno una valenza molto diversa, perché l'espirazione ha molto a che fare con lasciare andare e quindi è in qualche modo molto spesso considerata, non solo in questa pratica zen, un aspetto molto importante della pratica, perché nella pratica il lasciare andare è molto importante. Adesso io vi invito a prendere una posizione che faciliti la pratica, la concentrazione. Questo esercizio lo faremo per poco tempo perché è abbastanza difficile rimanere in questo modo concentrati a lungo sul respiro, ma tanto più è importante la postura, che richiede di avere una schiena eretta senza, fare grandi senza voler ottenere niente in particolare, però... Quanto meno una schiena eretta, ma non rigida, un corpo eh, attento alle sensazioni, ma, non, ma al tempo stesso rilassato, e spalle morbide, collo morbido, muscoli del viso morbidi, un mezzo sorriso può facilitare una propensione più positiva alla pratica, occhi chiusi o semi chiusi, eh, dritti verso il basso, come più, nello zen si usa più se, gli occhi aperti o, o semi aperti anziché chiusi, ma non cambia molto. Adesso prima di fare l'esercizio vero e proprio facciamo tre respirazioni profonde, ma giusto per essere ancora più a contatto con la dimensione del corpo e del respiro. Ecco, adesso abbandoniamo questa dimensione del respiro forzato e nel osservare la respirazione ci immaginiamo che il corpo venga svuotato dall'aria per mezzo di una grossa palla di piombo che partendo dal collo sprofondi lentamente attraverso il corpo stesso in direzione del pavimento. E quando questa palla immaginaria raggiunge il pavimento, ci immaginiamo di lasciarla andare fino in direzione del centro della Terra, proprio lasciarla andare via. Quindi tutta la nostra concentrazione è su questa palla di piombo che fa scendere giù il respiro, lo manda verso la Terra. È come se ci interessasse unicamente l'espirazione, questo processo di fuoriuscire dell'aria. Quando finisce l'espirazione, lasciamo che il respiro torni indietro, come un riflesso, senza, senza, come un, una cosa spontanea. Cioè, l'espirazione è guidata, l'ispirazione che segue è spontanea. Dobbiamo soltanto consentire di entrare. Cioè... Contemporaneamente avvengono due cose, da una parte il respiro avviene da solo, quando noi inspiriamo e dall'altra invece è tenuto sotto controllo dalla nostra mente che si immagina questa palla di piombo che arriva verso la terra. Spero che sia tutto chiaro e quindi per qualche minuto proviamo a concentrarci in questa dimensione del respiro. Espiro profondamente, e poi lascio che l'aria rientri da sola. Espiro profondamente fino a che tutto quanto scenda giù in fondo, lascio andare tutto. L'aria che rientra. E vado avanti così. Concentrazione dell'espirazione sotto controllo, ispirazione da sola spontanea soltanto da non ostacolare. Ci capiterà di distrarci sicuramente, ma il nostro respiro è sempre lì a disposizione per essere recepito. Mi fare questo esercizio senza andare in iperventilazione, insomma controllando l'espirazione ma complessivamente seguendo un ritmo del respiro che è quello naturale, spontaneo. Ecco, un aspetto molto interessante è che la nostra vita è tutta una, un mix di cose, aspetti spontanei e, e controllati, no? di eh, intuizione e, e ragionamento. Eh, sono di, di insondabile e di comprensibile. So, sono dimensioni che... Costantemente eh, ci appartengono, e attraverso pratiche come queste possiamo sperimentarle direttamente nel nostro corpo. Quindi ci sono proprio quegli esercizi di meditazione che ci consentono di vedere eh, degli aspetti in particolare. Adesso su questo argomento vediamo cosa ne pensa eh, l'altro personaggio che vi ho citato, Shōryū Suzuki. Da questo libro. Anche questo molto interessante eh, Let, cioè, riflesso, Lettere da, dalla vacuità, un titolo, è un libro molto sfizioso, molto, mo, molto bello. E, ecco, per esempio il titolo Lettere dalla vacuità sembra una di quelle eh, sparate zen così tanto per, me, per disorientarci, no? una specie di koan, ma in realtà è più comprensibile di quello che, che non sembra. Lui dice... Eh, c'è la dimensione della vacuità, no? che è uno dei, dei pilastri del buddismo di cui adesso non parliamo, che comunque è una cosa abbastanza difficile da capire, ci cioè vuole anche cioè un sacco di tempo per entrare in contatto con questa dimensione della vacuità, no? che è qualcosa che appartiene a quella diciamo alla sfera della, della comprensione profonda, e noi facendo certe pratiche, in qualche modo, ne Assaporiamo un po', degustiamo un po' il sapore, no? ne vediamo qualcosa. Per esempio, quando nella respirazione ci concentriamo sulla espirazione, no? Questo, il fondo dell'espirazione ci mette un po' in contatto con questa dimensione della vacuità, no? come appunto, se ci arrivassero delle lettere da mondo, dalla vacuità che ce ne parlano, ci fanno capire qualcosa di quello, di quello che è. Ehm... Vediamo un attimo. Lui dice, nel suo solito linguaggio, un po' apparentemente paradossale, ma non tanto, è molto importante prendersi cura dell'espirazione. Morire è più importante che cercare di rimanere in vita. Quando continuiamo a. Sembra una cosa assurda, ma vediamo. Quando continuiamo a cercare di restare vivi, abbiamo problemi. Invece di cercare di essere vivi o attivi, se riusciamo a essere calmi e a svanire nella vacuità, allora staremo bene, naturalmente. Il Buddha si prende cura di noi. Poiché abbiamo abbandonato il seno di nostra madre, non ci sentiamo più come il suo bambino. Eppure sfumare nella vacuità Può dare la stessa sensazione di quando eravamo attaccati al seno di nostra madre. Sentiremo che lei si prenderà cura di noi. Attimo dopo attimo non perdete la pratica di shikantaza, che è la mediazione, questa mediazione che abbiamo appena fatto. Così siamo felici, siamo liberi. Ci sentiamo liberi di esprimere noi stessi perché siamo pronti a sfumare nella vacuità. Spero che, facendo questa pratica, un po' abbiate sentito questo sapore di sfumare nella vacuità attraverso l'espirazione. Tanto possiamo ripeterlo quante volte vogliamo. Quando cerchiamo di essere attivi e speciali e di compiere qualche cosa, non ci possiamo esprimere. Verrà espresso il piccolo sé, ma il grande sé non comparirà uscendo dalla vacuità. Dalla vacuità compreso soltanto il grande sé. E' questo, Shikantaza, va bene? Non è poi così difficile, se ci provate. E, sul discorso delle, delle, di questa dimensione del respiro, così eh, nella sua doppia valenza, volevo riprendere un attimo, di nuovo tornando ad Alan Watts, il quale dice, si potrebbe anche giungere ad affermare che tale modo di respirare, quello che abbiamo fatto nell'esercizio, tra parentesi. tale modo di respirare è lo zen stesso nel suo aspetto fisiologico. Non di meno, come per ogni aspetto dello zen, il respiro è ostacolato da qualsiasi sforzo e per questo motivo i principianti sviluppano sovente quell'ansia Particolare di chi si sente incapace di respirare senza mantenere un, contro un controllo cosciente. Ma proprio com come non è necessario cercare di accordarsi col Tao, cercare di vedere o di udire, così va ricordato che il respiro stesso avrà sempre cura di sé. Vedete il punto, questo punto di incontro, il essere consapevoli di qualcosa che il respiro, che, volendo, possiamo anche controllare ma che se non lo controlliamo a cura di sé e a cura di noi. Non si tratta di un esercizio di respirazione, quanto di una sorveglianza e liberazione del respiro. Questo modo di respirare non si applica solo a determinate circostanze. Al pari dello zen medesimo, esso è adatto in ogni occasione e in ogni modo, come negli altri, Ogni attività umana può diventare una forma di zazen, cioè di meditazione. L'applicazione dello zen all'attività non si limita alle arti formali e dall'altro lato non esige la specifica tecnica dello stare seduti del vero e proprio zazen. Zazen è lo stare seduti semplicemente che è la meditazione seduta per eccellenza. Qui diciamo, prosegue in maniera abbastanza interessante, ma poi questa volta vorrei dare un po' più spazio alla, alla condivisione. E, e quindi eh, abbiamo questa, diciamo, eh, alla WhatsApp accenna questa dimensione de, de, dello Zen come di qualcosa che si applica a qualsiasi circostanza della vita. Spero che abbiate seguito le indicazioni che vi ho mandato e abbi, vi siete procurati un bicchiere d'acqua, perché ora faremo proprio quell'esercizio. Ce avete? Vedo un bicchiere d'acqua. Eh. Vi do un minuto per chi si è dimenticato: 30 secondi. Cioè, io ho fatto col bicchiere d'acqua proprio perché è un tipo di esercizio simile a questo. Cioè C'è, cioè, per esempio, nella mindfulness si fa la meditazione dell'uvetta: si prende un asino di uva passa e si, fa mangiare, si mangia in modo consapevole. Ehm. Tik Nathan propone la meditazione del mandarino, si mangia il mandarino eh, in un certo modo, o anche il bere il tè in modo consapevole. Per non parlare del fatto che nello Zen esiste la cerimonia del tè, che è una cosa di tradizione eh, molto antica, e abbastanza complessa, lunga, laboriosa, e, e, e rientra sempre in questa fattispecie. Noi facciamo una cosa più semplice alla portata di chiunque, perché nessuno non ha un bicchiere d'acqua a casa, e quindi faremo la, la, una pratica zen molto semplice di bere eh, un bicchiere d'acqua. Questa, questa pratica la possiamo fare in vari modi. Per esempio, io vi propongo il più semplice, prima, come prima cosa, che è quello de, semplicemente dello stare a contatto esattamente con quello che stiamo facendo. Noi stiamo bevendo un bicchiere d'acqua, no? che è una cosa che spero che facciamo tante volte al giorno perché bere l'acqua fa bene, e, e lo facciamo così, più o meno consapevolmente, quasi sempre pensando nel frattempo a un'altra cosa. Stavolta abbiamo l'occasione di farlo senza pensare a nient'altro che a questo esattamente. E quindi già io sento che mi è la, la sensazione dei polpastrelli che eh, afferrano il bicchiere che è una sensazione particolare sento una, una, una frescura proprio su, sui polpastrelli che mi viene trasmesso dal bicchiere e, e già è una cosa interessante e poi bevo un sorso e, e, e sento questa questa sensazione di bere l'acqua, no? di la, la cosa mi provoca, questo, quest, questo improvviso frescura che sento nella bocca, che mi passa per la bocca e poi scende in gola. Com'è? È una cosa molto piacevole, normalmente molto piacevole. E, e ho in questo modo l'occasione di godermela appieno. Cioè, una cosa così normale che posso veramente godere perché sono mentalmente nel momento presente, perché non c'è altro tempo che questo istante, no? non esiste nient'altro che questo momento, e quindi se io mentre faccio questa cosa non penso a un'altra, ma sento che cosa sta succedendo, sono pienamente vivo nell'unica dimensione possibile. Ultimo sorso, senza finire, aspettate. Ecco, questo è già di per sé molto bello, ma, ma lo zen ci invita a, a sviluppare proprio la, la comprensione, profonda, la visione profonda, quindi a vedere in profondità quello, quello che avviene. C'è qualcuno che addirittura parla di bere il tè o bere un bicchiere d'acqua come un atto sacro. no? Perché è sacro? Perché nel momento in cui noi beviamo, assimiliamo l'acqua, che è la sostanza di cui per lo più siamo fatti, il, diciamo, come, come quantità di ingredienti di cui siamo composti, l'acqua è la maggioranza, si calcola il 60-70%, una cosa del genere. No? Quindi assimiliamo questo elemento fondamentale della nostra esistenza. No? E, e poi, per esempio, un maestro come Thich ci invita a vedere in quest'acqua eh, quel momento di quel ciclo fondamentale della vita dell che, che, che è il ciclo dell'acqua che è tutto no? quest'acqua che noi stiamo qui per bere è stata fino a non molto tempo fa una, una nuvola no? e il sole ha assorbito ha, assorbito, ha fatto evaporare l'acqua del mare che è trasformando quest'acqua in vapore in una nuvola questa nuvola eh, in altre condizioni ha trasformato si è trasformata in pioggia. Questa pioggia è caduta nel terreno, è passata attraverso le rocce e attraverso poi tutti i sistemi umani di distribuzione è arrivata a questo, a questo bicchiere. Quindi in quest'acqua c'è tantissimo: c'è tutto, c'è tutto l'universo: c'è il, il sole che, che l'ha fatto evaporare, il vento, tutte le persone che hanno contribuito a questo bicchiere d'acqua e tutto ciò che ha, che ha consentito a queste persone di esserci e di fare quel lavoro che hanno fatto. E quindi io, bevendo quest'acqua, quest entro in contatto con tutto. L'universo è in questo, in questo, in questo bicchiere d'acqua. Come diceva appunto sempre il cito Tic che è maestro di tutte queste pratiche di questo genere, quando bevo il tè, ma lo stesso vale per l'acqua, sto bevendo nuvole. E noi ci ubbiamo la nostra nuova. E, e vedo anche proprio quest'acqua come è sgorgata dalle montagne, perché è sgorgata dalle montagne, per quanto... anche se l'ho presa dalla bottiglia. Quindi la... Pratiche come queste sono applicabili a qualsiasi contesto de della vita e ehm, in, in ogni circostanza. Su questo qua non ci sono limiti. Eh, io vi posso fare qualche esempio. Eh, ma no, ecco, prima volevo leggervi un altro, un altro breve brano di, sempre su Zuzuki il quale dice l'esperienza diretta arriva quando siete una cosa sola con l'attività che state facendo, quando non avete alcuna idea di sé. Ecco, questo entrare in contatto profondo con, con, la, con la, quello che stiamo facendo ci aiuta tantissimo proprio a sviluppare questa dimensione che viene chiamata non dualista, ma insomma, senza usare parole difficili, questa dimensione nel quale la, la separazione tra io che compie un'azione e quell'azione o quegli oggetti che in, o quelle persone che stanno intorno a me, questa separazione scompare perché io mi sento tutt'uno con questa cosa che sto facendo. E questo ovviamente si allarga anche alle relazioni umane. Può accadere, quando, <coughs> può accadere quando siete in meditazione o anche tutte le volte che la vostra mente, sempre alla ricerca della via, è abbastanza robusta. Da scordare i desideri egoici. Quando credete di avere qualche problema, vuol dire che la vostra pratica non è abbastanza buona. Se la vostra pratica è abbastanza buona, qualunque cosa vediate, qualunque cosa facciate, è l'esperienza diretta della realtà. Dovreste ricordare questo punto. Di solito, se non lo conosciamo, siamo tutti presi dai giudizi e diciamo questo è giusto, questo è sbagliato, questo è perfetto, questo non è perfetto. Cosa che sembra ridicola quando si fa vera pratica. E quindi, eh, vedete com'è importante per lo zen questa, questo essere immersi in quello che si fa, proprio perché ci consente non solo di stare per quel momento non separati, ma anche di superare questo continuo <coughs> accento sui nostri bisogni, su quello di cui abbiamo bisogno, o sul giudizio su ogni cosa che, che vediamo. Eh, que queste pratiche, ehm, le pratiche che si possono fare così nella vita quotidiana sono infinite. Eh, io ne ho parlato in tante, nei miei li due libri, uno che è Zen in the City, in cui parlo un po' di tutto, la vita di una persona normale, e l'altro, <coughs> ama il tuo smartphone come te stesso, in cui eh, cerco di vedere come la pratica di essere consapevoli può essere sviluppata anche perfino quando si sta online con un telefonino. E, ma così vi do anche qualche esempio più semplice. Per esempio una pratica che io trovo bellissima è quella di eh, praticare la mattina e la sera quando ci si spoglia e ci si riveste per alzarsi o per andare a letto, eh, di vestito dopo vestito sentire la sensazione che si prova quando si alve e si indossa e quando lo si toglie, quindi caldo freddo, e anche sì, sentire il, un, il, la riconoscenza che noi dobbiamo a questi indumenti che ci hanno consentito di proteggerci durante, durante il giorno. Quando entriamo in bagno, Tinkanthan diceva che il bagno è uno, un tempio, uno zen, una sala di meditazione, no? ma non sono tutti i maestri di zen hanno molto esaltato il gabinetto la sala da bagno. Eh, perché ci, è il posto dove siamo da soli, infatti non a casa la gente in famiglia ci si chiude per ore perché, perché è il posto dove stiamo da soli eh, in silenzio, nessuno ci disturba e lì, mentre ci laviamo i denti quando <coughs> facciamo la doccia quando facciamo i nostri bisogni possiamo, possiamo fare delle pratiche di contatto col corpo stupende eh, quando facciamo colazione eh, eh, il momento di mangiare quando eh, camminiamo verso il parcheggio, verso la fermata dell'autobus, mentre siamo sui mezzi pubblici. Eh, la, le, le opportunità sono, sono veramente tante. Una cosa molto interessante che eh, vi consiglio di fare è eh, di installare un software, vi mando magari il link nella, nella mail di riepilogo che mando sempre, che suona una campana periodicamente. Questa qua è una cosa proprio di Plan Village, inventata da quelli diciamo, della cerchia di Ticnatan. Eh, ci sono delle app per i telefonini, per esempio c'è proprio l'app di Plum Village che ha questa funzione, ma ci sono anche delle estensioni del browser che lo, fa, che lo fanno. Vedete, si, si setta questo browser che ogni tanto, in intervallo che possiamo configurare, suona una campana. Quando noi sentiamo questa campana, qualsiasi cosa stiamo facendo, ci fermiamo e respiriamo. Ma dura 5 secondi, 10 secondi. No? E questo ci fa tornare a contatto col corpo ed è. Una pratica stupenda, ci consente veramente di fermarci e di uscire da quella frenesia che abbiamo sempre di fare 3000 cose e di non arrivare in tempo a nulla. Un una cosa che volevo farvi vedere, interessante, che, che io parlo interessante, non so, voi. Ma, un secondo, condivido lo schermo. Ecco, io anni fa avevo disegnato questa mappa con Google Maps. Apparante, mi ero segnato tutti i posti dove mi ero fermato me, in qualche modo a meditare, dove ho praticato la meditazione a Roma, che è la città dove, dove vivo, eh, praticamente, eh, in un periodo che mi sembra dal 2005 al 2014. E vedete, io qui... Ho, me lo segnavo e poi dopo quando a casa con calma me lo riportavo sulla mappa, vedete i simbolini rappresentano gli alberi, i parchi pubblici, parchi o giardini pubblici, la P parcheggi o cose o proprio strada in macchina per strada, eh, questa chiesetta viola le chiese, le chiese sono dei, dei posti stupendi per meditare, sono fatte apposta. Eh, questi omini rossi di scuole di yoga o posti simili, questi computer di uffici, proprio aziende. E vabbè, io la, la vita che facevo in quel periodo, in quel periodo era, si svolgeva soprattutto a Roma: mi muovevo, facevo i miei lavori e, e quindi e quando non è che lo facevo apposta questa cosa qua per fare la mappa, ma nel mio, nel mio stile di vita di quel momento mi faceva comodo, eh, poi avevo anche dei bambini a casa, quindi quando uno ha i bambini a casa la pratica è un'altra cosa, <ride> è molto meno facile. E quindi io cercavo un po' di qua, un po' di là, occasione per praticare. Per esempio, quando uno si, si organizza andando al lavoro, si esce mezz'ora prima, si ferma in una chiesa, la chiesa è il posto perfetto per praticare. Quindi questo qua, a proposito di meditazione creativa, dimostra come possiamo veramente... Ehm, Grazie soprattutto allo Zen che ci consente di eh, attuare la pratica no, senza grandi prerequisiti, ma ovunque, in qualsiasi condizione, in qualsiasi posizione, è per noi una risorsa eh, sempre disponibile e molto preziosa.